Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Oggi facciamo un esercizio pratico Dopo aver visto nelle scorse lezioni come si crea la trasparenza in after Effects Usando le maschere, usando il chroma key, usando eh, le maschere di luminanza Oggi eh, cerchiamo di fare qualcosa di pratico E in particolar modo giocheremo un po' con le maschere Per mostrare come queste possano essere utilizzate non solo per nascondere qualcosa, ma anche per rivelare qualcosa. No? Sempre con la trasparenza giochiamo, sempre con il canale alfa, eh, nascondiamo e svegliamo sempre qualcosa, però lo scopo di questa esercitazione è svelare un testo al passaggio di un piede. Una cosa molto semplice in realtà, non stiamo facendo niente di eccezionale, però vedremo come eh, lavorare con le maschere per creare questo effetto. Oh, ricordo che questo è un video tutorial del il corso introduttivo ad After Effects, quindi se vi siete persi tutte le lezioni eh, di questa introduzione a questo bellissimo software, recuperatele qui su questo canale YouTube e iscrivetevi ovviamente anche per non perdere i prossimi video. Ricordo, questo è un corso introduttivo, quindi non impareremo a fare cose eccezionali, stiamo insegnando questo software a chi non ci ha mai messo mano in vita propria, quindi ecco, partendo dalle basi siamo già arrivati a un buon punto, questo è il modulo avanzato. Bene, torniamo a noi. Cosa facciamo quest'oggi? Lo abbiamo visto. Cerchiamo un po' di analizzare però eh, la situazione. Vi ho detto che questa, questo, questo effetto sfrutta la capacità delle maschere di nascondere o svelare qualcosa. Eh beh, se analizziamo quello che accade qui potrete vedere che io sto proprio utilizzando le maschere per svelare il testo. Io ho applicato una maschera al testo che ho creato. Ecco, questo è il livello del testo. Questa è la maschera, ok? E ehm, animando la maschera in sincrono con il movimento del piede, creo l'illusione che il piede nasconda qualcosa e poi sveli la scritta, in questo caso, quando va via e quindi lascia lo spazio, lo spazio vuoto lo spazio libero quindi prima cosa da imparare è a utilizzare le maschere per eh, svelare qualcosa animandole ok un'altra cosa che eh, impareremo in questo tutorial analizzando quanto fatto fin qui è come creare una finta ombra vedete che questo è, è questa è una scritta è una scritta assolutamente in 2d ok di 3d non ha assolutamente niente però giocando un pochettino con il 3D di After Effects, eh, sfocando la scritta, dandogli una tinta più scura, questa era eh, una copia esatta della scritta Foot, sfocata e eh, con un colore più scuro, ruotata, eh, per allinearla per quanto possibile in maniera eh, totalmente, come si dice, imprecisa, però ecco, verosimile al terreno, abbiamo creato l'illusione, come potete vedere, di una finta ombra. Anche chiaramente l'ombra ha una maschera, ok, per fare in modo che non sia sempre presente, ma si sveli al passaggio del piede, e, e chiaramente poi c'è un filino di color correction, per rendere tutto un pochettino più cinematografico di poco eh, però qualcosina abbiamo fatto beh siamo partiti da un video simile a questo quindi molto breve molto semplice un piede che passa e va via e noi giochiamo con questo video per creare questa piccolissima simulazione questo piccolissimo effetto di, eh, di svelamento ok cominciamo dal principio eh, ormai siete bravissimi anche voi come si fanno queste cose lo sapete creiamo una nuova composizione con le caratteristiche che vogliamo non fatela durare troppo, 30 secondi sono anche eccessivi 3 secondi per quello che dobbiamo fare vanno più che bene eh? ed ecco la nostra composizione Prendiamo il nostro video e lo portiamo direttamente in timeline. Piccolo problema? Eh sì, già avrete capito, il video dura molto meno rispetto alla mia composizione. Come faccio ad allungarlo? Beh, questo in realtà è un video originale che dura molto di più, però come potete vedere ci sono altre immagini che io non voglio. Quindi ho ritagliato un pezzettino e voglio fermare il video in questo punto. In After Effects si può mappare il tempo e in sostanza aggiungere dei keyframe al, al nostro video per fermare eh, l'avanzare del tempo in un fotogramma preciso. Ora non mi dilungo troppo su come si fa questa e come si usa questa tecnica, fate quello che faccio io per il momento e fidatevi, poi magari in futuro ci torneremo. Eh, posizionatevi alla fine del video, premete CTRL, ALT e T per accedere alla mappatura del tempo. Eh, vedete che se non lo vedete ve lo mostro, qui c'è un keyframe finale questo keyframe finale sostanzialmente indica la fine del video, quindi il time code finale io aggiungo un time code a questa posizione, vedete qui c'è esattamente il, il momento temporale in cui si trova qui il, il mio video in questo fotogramma non devo far altro che copiare questo keyframe sull'ultimo keyframe CTRL-C, CTRL-V a questo punto allungo il video e vedrete che il video, ecco se avete fatto bene non come me, ci posizioniamo sopra, CTRL V, ecco qui, avete, se avete difficoltà con il copia e incolla copiate questo valore qui sia su questo fotogramma sia su quest'ultimo fotogramma e in questo modo fate in modo che come potete vedere l'avanzare del tempo si fermi ok? ci torneremo su questo concetto, non vi preoccupate quello che stiamo facendo credo sia abbastanza chiaro CTRL ALT T per accedere a questa funzione giocate con i keyframe, vedete che in realtà è molto più semplice a farlo che, che a spiegarlo lo scopo comunque è quello di prolungare il nostro video e farlo durare quanto vogliamo fermandolo sull'ultimo fotogramma Perfetto, a questo punto creiamo una scritta, per esempio con CTRL T accediamo allo strumento testo e scriviamo text, ok? Centriamo il nostro testo come siamo già abituati a fare con eh, lo strumento per allineare gli oggetti in After Effects e quello che dobbiamo fare adesso è iniziare a giocare con le maschere. Cosa dobbiamo fare e che cosa dobbiamo mascherare? Non dobbiamo mascherare il piede. Dobbiamo mascherare la scritta text. Ok, quindi seleziono il livello del testo e prendo la penna, attivo la penna e comincio a disegnare una maschera che deve essere sì, più o meno precisa, soprattutto in questa zona, ma non deve essere precisa in maniera maniacale. Il mio consiglio è nei punti ovviamente dove è più delicata eh, la situazione dove c'è il testo, dove il testo verrà svelato cercate di inserire eh, più eh, manipolatori, più puntini per capirci in maniera tale che poi quando andremo ad animare avremo più oggetti da poter utilizzare per l'animazione vi sarà chiaro tutto tra un pochissimo chiudiamo ovviamente la nostra maschera e dobbiamo fare un'altra cosa importante, dobbiamo invertire la maschera. Perché invertiamo la maschera? Se ricordate la lezione sulle maschere vi ho insegnato che tutto quello che cade all'interno della maschera viene reso visibile, quello che cade all'esterno viene nascosto. Noi vogliamo esattamente il contrario, quindi invertiamo la maschera e vedete che il nostro testo è sparito. Oh, adesso comincia la parte noiosa dobbiamo animare questa maschera fotogramma per fotogramma innanzitutto accendiamo i fotogrammi sul tracciamento sul tracciato della maschera in maniera tale che possiamo animare questi puntini e con i tasti page up e page down della tastiera avanziamo o retrocediamo di un fotogramma alla volta ok possiamo anche andare con il mouse qui sulla timeline ma è più scomodo tastiera prima di tutto quindi un fotogramma alla volta ricordate come si manipolano le eh, come si manipolano le, le maschere torniamo con lo strumento selezione clicchiamo fuori e a questo punto possiamo cliccare sui singoli, singoli eh, punti della nostra maschera per fare questo lavoro noiosissimo di rotoscoping. Se cercate tra i tutorial eh, di questo canale YouTube troverete anche spiegato come utilizzare il rotoscoping automatico in After Effects. Ora noi vogliamo farci del male e lavorare un punto alla volta perché questa lezione è dedicata alle maschere e non al rotoscoping automatico però sappiate che nelle ultime versioni di After Effects c'è la possibilità insomma di fare questo lavoro in maniera un pochettino più automatica ok e viene spiegato tutto nel dettaglio come potete vedere io non sono super preciso soprattutto in questi momenti quando ancora il testo non è visibile cercherò di essere un po più preciso appena il testo chiaramente Verrà, verrà mostrato. Ecco. Quando vi dicevo aggiungete molti puntini mi riferivo a questa situazione qui, vedete qui abbiamo eh, una parte del pantalone che si muove ondeggiando e quindi quando bisogna seguire eh, delle variazioni di posizione così eh, brevi bisogna avere molti punti con cui lavorare ah, non dovete essere super precisi fino a qui qui dobbiamo iniziare a essere un po' più precisi quindi prendiamo la nostra maschera cerchiamo di eh, fare in modo soprattutto quando cominceremo a vedere eh, eccolo qui il testo di essere il più eh, attenti possibile a dove mettiamo i punti ricordandoci ovviamente che noi possiamo sempre e lo faremo sfumare leggermente questa maschera ok perché sfumeremo la maschera per fare in modo che eh, diciamo lo, l, l, l, il testo che compare eh, sia un pochettino più morbido ok vi farò vedere tra un pochino quello che intendo nel frattempo io vado avanti veloce per risparmiarvi questo lavoro che credetemi Può durare un pochettino ed è sicuramente un po' noioso. Prima di accelerare vi faccio notare come io qui devo essere sì preciso, ma posso permettermi un grado, un piccolo grado di imprecisione. Qui, dove il testo inizia ad essere mostrato, devo essere invece il più preciso possibile per evitare insomma artefatti o uh, spiacevoli effetti collaterali nell'utilizzare questi punti. Andiamo avanti veloce, tra pochissimo vedrete il risultato finale. Eccoci qui, siamo tornati. Ho fatto uno scontorno veramente rapido per mostrarvi quello che eh, dovete fare voi invece in maniera più precisa della mia, però vedete che l'effetto è quello che volevamo la maschera ci svela il testo o oh, quando dicevo attenzione ad essere precisi vedete che qui io non lo sono stato preciso no quindi se vi accorgete di questi errori ovviamente tornate sulla maschera e correggete quando vi dicevo anche aggiungete molti punti in cui eh, nei punti in cui chiaramente vi accorgete che possano esserci più smagliature e cose del genere perché lo dicevo perché come vedete in questo caso eh, ho pochi punti da, eh, con cui lavorare e quando si anima la maschera non è mai una buona idea aggiungere i punti in corsa è sempre meglio partire già con i punti giusti però per minimizzare questi errori noi possiamo aggiungere un po' di sfumatura alla maschera vedete cosa intendo non esagerate un po' di sfumatura ok in questo modo gli errori le imperfezioni magari sono un po' più eh, nascoste ok Ora ovviamente migliore sarà il vostro lavoro, migliore sarà l'effetto finale, però devo dire che dai, tutto sommato, essendo un movimento anche abbastanza veloce, ok, questa maschera è abbastanza credibile, via. Questo è quello che abbiamo fatto, quindi il tutorial delle maschere potrebbe anche terminare qui. Ma noi vogliamo andare un pochettino avanti. Vogliamo aggiungere una finta ombra esattamente come il piede. Vedete, il piede ha una sua ombra, ecco, anche il testo vogliamo che abbia la sua ombra. Come fare per creare una finta ombra? Duplichiamo intanto il testo. CTRL D. Abbiamo due livelli testo. Ora lo scopo è sostanzialmente eh, sfocare il secondo testo, lo possiamo chiamare ombra, ok? Sfocare questa ombra, darle una tinta scura e appoggiarla sul terreno. Vi faccio notare che alcuni effetti, se non tutti, sui, sul testo non funzionano, nel senso che io non posso sfo sfocare il testo applicando un normalissimo effetto di sfocatura, devo fare una precomposizione. Lo abbiamo visto nel corso base cos'è una precomposizione. Significa prendere eh, il livello, in questo caso livello testo e aggiungerlo dentro a un altro livello, sfocatura testo. Ok? Dentro a questo livello abbiamo il nostro testo originale. Questa è la precomposizione. Se non ricordate cos'è, recuperate i tutorial passati. Su questo livello sì che possiamo lavorare con, con gli effetti base di After Effects. Quindi andiamo a cercare la voce sfocatura e contrasto. Scegliamo sfocatura rapida, eh, riquadro rapida. Diamo un valore che non può star bene. Ora chiaramente spegniamo il testo originale, altrimenti ci confondiamo. Eccolo qua. Diamo un po' di ombra. Ecco qui. E aggiungiamo subito sotto un altro effetto di color correction, correzione colore, un effetto tinta. Cosa fa l'effetto tinta? Vogliamo che il bianco diventi nero ed ecco quello che abbiamo fatto. Abbiamo un po' sfocato questo testo. Accendiamo l'opzione 3D per questo livello e ruotiamo il testo, come potete vedere, in maniera tale che... Eh, chiaramente lo, lo abbassiamo anche in maniera tale che sembri poggiare sul nostro terreno. Cercate di essere precisi, ma non dovete essere maniacali. Riaccendiamo il nostro livello testo. Possiamo forse dare un po' di sfocatura in più? Io direi di sì. Eh? Ecco qui. Fantastico. Eh, abbassiamo un po' l'opacità di questo livello. Dal 100% portiamola al 75%. E forse eh, la tinta completamente nera è un po' esagerata potremmo cercare di giocare con i colori per ecco, vedete? fare in modo che l'ombra abbia un po' lo stesso colore del terreno e della nostra immagine ecco che abbiamo la nostra finta ombra del nostro, del nostro testo possiamo anche fare 85% per dare un po' più di solidità problema, problema l'ombra come potete vedere viene svelata ma non benissimo perché ovviamente perché eh, la maschera che abbiamo applicato al, al testo funziona con il testo ma l'ombra essendo più in basso vedete qui non viene mostrata invece dovrebbe già essere un pochettino visibile come possiamo risolvere beh è abbastanza semplice andare a risolvere andiamo nella nostra composizione dove abbiamo i keyframe eh, della, della maschera del testo annidato nella composizione sfocatura e proviamo ad anticiparli poco poco di due fotogrammi mm? vediamo adesso che cosa è successo se abbiamo migliorato la situazione sì forse basta un solo fotogramma ok vediamo eh, già è già molto migliore ecco qua, già è molto migliore, si può fare meglio, se avete tempo da perdere no? potreste chiaramente giocare anche con la maschera dell'ombra per renderla un po' più credibile di come lo può essere qui, però dai, per questo tutorial facciamocelo piacere, mandiamo in play ed ecco che la nostra ombra viene rivelata insieme al testo, Sì, lo so, non è perfetta, Ripeto, qui dovrebbe essere già visibile. Probabilmente giocate un po' con la posizione oppure, se vi accorgete che qui avete bisogno di un po' più di ombra, eh, modificate la maschera. Ok, dovete, non c'è una regola. Ecco la difficoltà di After Effects rispetto ad altri, ad altri software è che purtroppo non c'è una strada eh, per punti, ovvero che. Vi insegna a fare così, così, così e le cose funzionano automaticamente. Dovete andare un pochettino a tentativi, ok? Se vi accorgete che avete sbagliato, dovete tornare indietro e, e correggere, come sto facendo adesso io, per esempio. Dovete andare un pochettino a, a, a esperienza, ecco qua. Si può fare meglio, però ripeto, ci vuole tempo e adesso non ne abbiamo. Facciamo finta che vada bene, ok? Ora abbiamo eh, sostanzialmente svelato il testo abbiamo svelato la nostra ombra applichiamo un pelino di color correction che ci piace sempre via, nuovo livello, eh, livello di regolazione che serve apposta per applicare effetti sopra a tutti gli altri livelli scegliamo l'effetto correzione colore curve ok, diamo un po' di contrasto ok andiamo a, ad abbassare un po' il blu chiaramente togliendo il blu L'immagine diventa più verdognola, quindi togliamo anche un po' di verde. Ok, diamo un filino di rosso. Oh, sto sbagliando. Ecco qui, un filino di rosso. Giocate, giocate con i colori fino ad arrivare al, al risultato che volevate. Ok, non esagerate troppo, ovviamente, altrimenti tutto diventa poco credibile, oppure sì, eh, dipende da quello che dovete fare, cioè non c'è una regola in realtà. Ed ecco qui, questo è il nostro video color corretto con il nostro testo svelato con l'ombra. Quello che volevo dirvi prima di salutarvi è che in computer grafica in generale e nel mondo degli effetti, eh, quando volete eh, applicare per esempio un testo come in questo caso, se il testo deve essere perfettamente leggibile va benissimo così. Ma il mio consiglio è che un po' di imperfezione a questo mondo paga sempre. Eh, una canzone bellissima degli Elio, le storie tese, a sorpresa diceva «La perfezione è un falso e rende pazzi». Ecco, io sono totalmente d'accordo, quindi anche se... Eh, non è necessario non è necessaria un po' di imperfezioni in questo, in, questa, in questo tutorial probabilmente è quello che serve quindi vado ad applicare un po' di, sf di, di sfumatura al testo poca poca perché vedete che anche il nostro piede non è perfettamente no? nitido e anche la nostra, il nostro testo non deve essere perfettamente nitido ed ecco che abbiamo il nostro risultato finale. Poi Ripeto, se dovete lavorare con un testo che sia perfetto, è un altro discorso. Però questo è quello che abbiamo fatto. Come vedete, ut utilizzare le maschere e lavorare con le maschere è importantissimo in After Effects. Ecco, forse quest'ombra è un po' troppo densa, un po' troppo solida. Abbassatela. Ancora un po' di più. Ok forse adesso è ancora meglio dicevo dovete giocare e sperimentare L'unico modo per imparare After Effects è giocare, giocare, sbagliare, sbagliare e perderci molto tempo. Mi fermo con questo tutorial, cercatemi su Facebook, cercate Fabio Ambrosi, iscrivetevi a questo canale YouTube, cercatemi anche su Instagram e poi www.fabioambrosi.it anche per i tutorial scritti, eh? vecchia maniera. Grazie mille, al prossimo tutorial, ciao!